Ovviamente, va sempre con una certa tensione perché eh, parte, però non si sa se deve, se deve tornare. Io vi voglio raccontare brevemente uh, quello che è avvenuto tra un soldato che voleva parcare visita per non fare la guerra, come si dice, e il tenente, il tenente che lo visita, perché voi sapete che prima si faceva la visita diciamo militare eccetera eccetera e allora questo qui dice mo vedo se la posso far franca diciamo il soldato e si presenta io purtroppo sono costretto a interpretare la voce del soldato e la voce del tenente e sicuramente si capisce più o meno allora il tenente che inizia e dice cattino sto dice il soldato e vai dicendo Signor Tenente, cominciamo a coppa, sono sordo, vega poco. E dopo, tengo sei niente e due stanno care. A presso. Un coppa con la sta una voce che mi accoglie appena un E poi, un affanno se cammino troppo, e a ruio tre mesi non sto degenerando. Ah, ora cominciamo a vasci, ti regalo! Signor sì, si, tengo dolore articolare e faccia il coscio certi macchie giallo. A già capito me, tuo parti, idoneo E come faccio militare? <ride> A me soltanto fronte può guarire, musica maestro <ride> in braccia non da questa faccia non da strigliarci in braccia no. Yeah. They are too bad